Venditalia 2018 ci troviamo allo stand di Fiore di Puglia SPA e siamo in compagnia di Giuseppe Fiore il presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda che intanto invito a salutare Buongiorno a tutti Giuseppe oggi qui a Venditalia presentate e proponete una gamma che avete già in parte proposto al mercato dell'oreca al Cibus e prima ancora a Ost. Facciamo un riepilogo e soprattutto diamo agli amici del Vending una infarinatura, è il caso di dirlo, visto che si tratta proprio di infarinati, di quelle che sono le novità presentate da Fiori di Puglia nella Biennale Milanese del Vending. Abbiamo dato una priorità al prodotto senza glutine Era da tanto che noi stavamo studiando questa nuova ricetta Finalmente oggi ci siamo riusciti Abbiamo dato le stesse caratteristiche del prodotto convenzionale E eh, naturalmente il senza glutine per noi oggi è un fiore all'occhiello Perché come qualità, come gusto ci siamo molti, molto avvicinati In più un prodotto prettamente vegano Abbiamo eliminato uova, abbiamo eliminato anche il vino per evitare chi non tollera e senza latte prettamente vegetariano insomma un prodotto. Eccole, sono quelle che state guardando in questo momento. Giuseppe, questo Fior Choc è un prodotto dolce o salato? Un prodotto dolce e non a farlo apposta. Abbiamo giocato con il nostro nome dall'azienda, Fiore, Fior Cioccolato, che è a base di cacao e un cioccolato. 35 grammi macchinabili come si suol dire e beh io sono curioso curiosissimo di assaggiarli con il vostro consenso e con la tua approvazione cerchiamo di capire croccanti al punto giusto perché contiene dell'olio e diamo sempre la, la fragranza del prodotto convenzionale cerchiamo sempre di avvicinare il più possibile al cliente finale non rimane altro che assaporare i vecchi, i vecchi gusti però essendo senza glutine può, ne può fare uso fantastici fiorcioc snack con cacao Giuseppe grazie a questo te lo sequestro lo divideremo io e il cameraman proprio per spirito di solidarietà Saluto a tutti loro che sono d'altra parte eh, saluto e ringrazio dell'ospitalità che ci ha dato il uh, vending e in più di tanti che ci hanno visitato sono venuti dal nostro stand. Per tutti coloro che invece non ce l'hanno fatta, non sono riusciti a venire fino al vostro stand, qual è l'indirizzo di posta elettronica per andare a chiedere maggiori informazioni sui vostri prodotti senza alcun impegno? Allora, eh, possono venirci, eh, ci possono visitare l'info che Grazie, Giuseppe. Io questo lo tengo stretto, stretto, come si dice, dalle nostre parti terroniche. Saluta ancora loro. Salve a tutti. E noi continuiamo sgranocchiando un fior di cioc, uno snack con cacao di fiori di Puglia, ma voi non andate via perché tra poco abbiamo altre novità attraverso le telecamere e i microfoni di venintv.it. Ciao Giuseppe! Ciao, ciao!